Che è strana, sempre impegnata, a volte nervosa, altre delusa. Nei loro occhi vi è l'infinito, ma trattengono tutto dentro. A volte sono confusa, altre volte convinta, sicura di sapere e di riuscire. Alcune non le dimentichi in fretta. Quando sei solo ti fanno compagnia. Se sono sensibili è più bello. Riescono a sentire materia ed energia a muoversi insieme, finché non si resta nuovamente da soli. Alla fine la sola che mi piaceva veramente non l'ho più vista. La sola capace di non mischiarsi in mezzo ai tanti. La sola capace di restare con se stessa e con la natura. Una dea. Soltanto lei mi manca. Sapete perché? Perché lei esiste solo dentro di me.